sono ovunque Il quartier generale. È un po' un casino, ma è tutto mio. È conciato piuttosto male. Mi chiedo se ne producano per pugni enormi. No. Ah, Amir impazzirebbe se lo vedesse. D'altronde mio fratello si agita per qualsiasi cosa. Devono solo provarci ad attaccarmi dalla distanza braccia allungabili e via! A che serve una sicurezza avanzata quando solo io posso fare questo salto? Se Abu le scoprisse, le getterebbe via. Crede ancora che siano la causa di quello che mi è successo alle idee. Ok, vediamo che c'è. La chimera? Deve essere il video di sicurezza del reattore. Dottor Tarleton? Ma dovrebbe essere sul ponte di comando. Oh, cap. Che succede? Assurdo, l'ha chiuso lì dentro. Nessun malfunzionamento. Ha ucciso Cap. Oh mio Dio, ha ucciso Cap. Cosa? Tiny Dancer. Oh no. Iroh Spark. Ah. Ah, non saprei se fosse una trappola. E se non lo fosse? Qualcuno deve vedere il video. testa Kamala, consegna la prova e il gioco è fatto. Ah, paraggi, ai sensi del protocollo inumani, sezione 3, paragrafo 8.2, vi invitiamo a restare fermi mentre completiamo la scansione. Cosa? Ce n'è uno persino qui. Va tutto bene, ci sì. pare? Scansione completata. Non ho rilevato DNA di inumani. Grazie per la collaborazione. Se volete lasciare un feedback sulla scansione di oggi, potete compilare il questionario dell'AIR. Grazie. Prima volta che vado al parco da qui. Um, qui avanti, credo. Se Tarleton sta mentendo sul ponte di comando, chissà su che altro potrebbe mentire. Non è stato aggraziato, ma ce l'ho fatta. Ok, raggiungiamo la statua di Cap. Ciao, Irus Park. Quanto tempo. Da bambina venivo sempre qui con i miei genitori. I.M. sta demolendo tutto per costruire la sua nuova clinica Che spreco Tutti a criticare E a vandalizzare Tutti inumani, tutti scomparsi. È questo che preoccupa davvero Abu. La prima persona definita inumano. Wow, sono passati quattro anni. Quanti dovrebbe esserci un buon punto per tenere d'occhio la statua? Ti serve una mano, bestione? Cap... Ne è passato di tempo... Ehi, ehi, dove vai? Uh, casa Davvero? Resta con noi Ehi, hey, vuoi bere? Uh, no, grazie Cosa? Sei qui per pregare? Ho solo preso una scorciatoia, tutto qui. <ride> certo. Coraggio, vattene da lì. Ok. Bell'accendino. Quindi vuoi che tornino, eh? Così uccideranno ancora. Cosa? No. No? No? No. Quindi cosa? Hm? Ti piacciono gli inumani? Dai, ragazzi. stupidi simpatizzanti! Fermi! Ehi, hey, va tutto bene? Candelina ha un'amichetta. Zack, guarda la borsa. Cosa c'è? Che problema avete? Voglio solo andare a casa, ok? Ah! Ma che cosa fai? Il mio fratellino si trovava a Lady. Aveva scritto delle idiozie su Captain America. Cap non c'entra niente. E invece c'entra e come? È diventato un mostro viola! E poi l'hanno portato via! Oh! E sta calmo! Zach, basta, e dai. poi è morto! Ah, basta! È morto! Zack, è, è morto! Ah. Indietro! È una di loro! Ah. Non fatemi toccare! Scappiamo! Ehi! Hey. Tutto ok? Forza, andiamo via! Non mi toccare! Cosa? Uh. Sei teni Dancer, no? Che cosa devo fare? Di che cosa parli? Ti prego, lasciami andare. Oh. Ehi! Hey! Oh. Devo muovermi. Se mi catturano, su quel muro ci sarà anche la mia foto. Maledizione. sono ovunque potrò tornare a casa sanno chi sono Amico vuole che l'aiuti. Vattene. Ecco la mia via d'uscita. Troppe guardie lì davanti. Raggiungi il parco, diceva. Incontra Tiny Dancer, diceva. Stupida, stupida, stupida. Oh, <laughs> che non sappiano nuotare. Oh, che schifo! Un certole delle fogne arriva! ancora più schifo IEM ha degli umani che mi stanno cercando e che possono teletrasportarsi oh no, si stanno aprendo la strada via libera pare Può essere la talpa È comunque un problema Ah, bene Sei sveglia eh, Sono dispiaciuto I Sintoidi stavano solamente seguendo i protocolli di sicurezza Rubare informazioni riservate è un crimine grave Monica Dalle tregua E che succede? Dove mi state portando? In un posto più sicuro. Perdonami. So di non essere come la mia controparte olografica, ma è un bel trucco per gli azionisti. In persona. Perché hai violato i nostri server? Io non ho rubato niente. E allora cosa cercavi? La cura, forse? Kamala. Lo scopo dell'AIM è soltanto quello di liberarci dalla nostra dipendenza dai potenti. Un potere soggettivo. Un potere illimitato e pericoloso, direi che è letale. Lei Dayne è un chiaro esempio, tu sei fortunata ad essere viva. Ma con la tecnologia potremo rimediare ai torti subiti. Così potremo restituirti una vita normale. Ehi, hey, ho solo indovinato una password, ok? Io non, non pensavo di accedere. Lei è chiaramente violenta. La sua infezione sta peggiorando. Cosa? Non volevo far male a nessuno. Certo che no. Ma se dovessi perdere il controllo un'altra volta? Mm? Che cosa succederà se tu farai del male a qualcuno che ami? Perfino gli Avengers soffrono per la loro arroganza. Ehi, tu eri lì. Già... Cioè... Quando K è morto. Eri presente? Sì. Per fortuna Monica mi ha trovato sul ponte. La sua formula rigenerativa mi ha salvato. Credimi, Kamala, è per il tuo bene, ok? Lascia che la IM ti aiuti. Correrò i ai miei rischi. Va! Dannazione, George! Prendetela! Subito! Brava Kamala, ti sei appena rivelata come inumana! Stupida! Che cosa pensavi, eh? Di unirti alla Resistenza, di diventare un'eroina! Se tornassi a casa... Ami e Abu verrebbero puniti per avermi nascosta. È un vero disastro. La vecchia base Shine La resistenza saprà cosa fare Sei stato ah, merda. merda Grazie ma no la croce è madre collegata alla strada La ricercata pesa il mondo Non posso più nascondermi Devo lasciare la città a scoprirlo 母亲 Sembra che i nostri nuovi amici abbiano bisogno di... Una mano! Ah, magnifico, i miei preferiti! Credete di essere al sicuro lassù? Avete provato, ma mi sono Chia, coprimi! Di che sono al ritiro con te. Addio, Jersey. Soggetto 1102. Riesce a clonarsi quasi perfettamente tranne una leggera variazione cromatica negli occhi. Le cellule si separano partendo dal centro, creando due individui. Ah, è proprio come una planaria, ma umana. Esatto. E mantiene tutti i ricordi del soggetto originale. 0925 è capace di creare potenti raffiche di energia e, e, e ne abbiamo diversi con abilità basate sul fuoco. Stiamo assemblando un arsenale. Potere programmabile sotto il nostro controllo. Basta, eroi. Basta sbagli. È ora di un'altra dose. Io sto bene. Sei stato in coma per sei mesi. Poco fa non riuscivi a trattenere la tosse. Ancora poche dosi della mia formula. E il trattamento sarà completo. Accendono ancora dei ceri alla base di quella statua. Vorrei poterla distruggere. Ignorala. Perché far credere al pubblico che temi ancora gli Avengers? Ci penseranno i miei uomini. Dobbiamo lanciare gli adattoidi. Hai ragione. Questa versione è un po' più... potente. È stabilizzata? Quasi. Ah. Ah. ah incredibile ah. segreteria di Yusuf Khan per favore lasciate un messaggio e vi richiamerò ehi hey Abu ho seguito il tuo consiglio sono con Nakia e le altre al ritiro so che sembra assurdo ma qui non c'è campo da nessuna parte ho, ho dovuto raggiungere questo telefono a gettoni per riuscire a chiamarti a ogni modo eh, avevi ragione ci stiamo divertendo eh, tornerò domenica Farò la brava. Ti voglio bene. Bene, tutte le teorie cospiratorie online indicano questo canyon come quartier generale della Resistenza. Loro sono la mia unica possibilità. Almeno so che qualcuno in giro c'è. e volare attraverso il paese dietro a una diceria ma purtroppo è la pista migliore che ho anche l'AIM è qui mi devo sbrigare finalmente qualcosa di diverso dalla roccia questo è un buon segno, oppure no? La Resistenza... Ecco dove sono. Deve essere così. Oh no! La I.M. è arrivata prima La Iem è arrivata prima. E là! Era la loro base. Ma dove sono finiti? Forse sono andati via prima che. No, qualcuno deve essere scappato. Saranno qui da qualche parte. Devo continuare a cercare Devo raggiungere un'altura per capire dove sono Non arrabbiarti Abu, mi sto solo sgranchando le gambe I genitori impazzirebbero se mi vedessero Neanche io sono tanto tranquilla Gli ho trovati yeah! Wow Attenta Deve essere qui Pensavo ci sarebbe stato qualcuno di guardia uno Accidenti, devo essere vicina. Giù c'era la sala del reattore. Penso di dover salire. È un po'... polveroso. No, sono qui da qualche parte. Ah. E là? Forse si sono nascosti negli alloggi dell'equipaggio E sono rimasti chiusi fuori Devo riattivare la corrente mm. Forse c'è un interruttore o qualcosa da accendere Forse posso trovare un modo per riattivare la corrente. Ok. Concentrati. Devo solo allungarmi. tutti. Sembra stia cadendo tutto a pezzi qui. Che cos'è? Wow, è quello che penso che sia. fa essere ancora qui è così leggero avevi ragione cap il terrigen era potente chi è là? Oh no! Non mi stupisce che la Resistenza se ne sia andata. Un'altra cosa da rompere. Sono sicura che non se ne accorgerà nessuno. Deve esserci un modo per tornare al ponte. Ormai Hulk dovrebbe essersi ritrasformato nel Dr. Banner. Solo nessuno. premendo un pulsante rosso. Se Hulk torna, sono fegata. Oh. Questo doveva essere l'hangar. Ci sono quasi. Calma, Kamala. Devo solo arrivare al ponte superiore senza farmi staccare la testa. i pulsanti, sposta le piattaforme. Capito? BAM! Potrei abituarmici. Non ti fermare. Ah, oh, la leva per la centralina. Ok. Mia via d'uscita. La resistenza è sparita. Hulk li avrà spaventati. Devo andarmene in qualche modo. Cosa dovrei farci con questo video? Ah! We're running this on you.